Bene ragazzi per ritrovati in questo nuovo video, siamo finalmente alla prima gara qui al Mugello per il campionato Saturn TCR organizzato da Sim Drivers ed è tutto pronto, lo aspettavamo da tantissimo tempo. Uh, semaforo spento, scatenate l'inferno, sono partiti, in testa c'è Michele seguito da Giuseppe Martino che si è dimostrato molto molto rapido in questo weekend di gara ed è qui la situazione critica, la San Donato alla fine di questo rettifilo sono tutti come dei lupi agguerriti, attenzione all'interno, Martino riesce a prendere la prima posizione uh, primo incidente di gara a direzione di gara già del lavoro dovrà eh, sicuramente vedere cosa è successo mentre sfilano tutti qui, attenzione qui alla Lugo uh sfida Palmieri anche lui toccato oh, incidente di gara il secondo in neanche due curve e Palmieri riparte, attenzione vediamo in fondo uh delle macchine che volano, incredibile ragazzi catastrofica partenza qui al Mugello in questa prima gara e bisognerà ben analizzare tutto quello che è successo perché è veramente un peccato in meno di tre curve avere tutti questi incidenti e sicuramente creerà frustra frustrazione nei confronti dei piloti che hanno subito il danno intanto torniamo lì davanti a guaritissimi c'è Giuseppe Martino che sa che deve guadagnare il massimo possibile su Michele che è fortissimo mentre Stefano Pelosi cerca di fare a pugni con Mucchio 84 per mantenere la terza posizione eh, seguito da Giuseppe Cionti anche lui molto veloce quindi Fabri 78 eh, con Ale Calcagne Cavagnino, quindi Michele Liguori, mano Daniele, quindi Nixos il nostro amico, Kimi, Mattias Raikkonen, Fabio Napolitano, Andrea Balocchi, Salvo Destradis, Marco Enoch, Maurizio Palmieri, Saro, Turing, Giuseppe Novel, Fabrizio Ninci e Max Zerpin fine nel primo giro e già ci sono le posizioni abbastanza definite mentre ci sono comunque possibilità di attacco all'esterno qui Michele su mh, Giuseppe eh, ma riesce Giuseppe a mantenere la traiettoria ideale e quindi a tenere dietro Michele il più veloce in pista più attenzione alla lucos dove si può comunque andare a cercare di infastidire l'avversario ma Giuseppe mantiene la prima posizione senza nessun tipo di problema mentre eh, Perosi cerca di avvicinarsi e a lottare con Mucchio siamo però su Cavagnino che è inseguito da Michele Liguori Attenzione, qui alla materassi si mangiano un po' i cordoli per cercare di guadagnare il massimo possibile e di fare meno distanza possibile per cercare di andare a guadagnare decimi, centesimi, molto importanti per mantenere la, la posizione qui tutti concitati, eccitati al massimo perché sono i primi giri ed è qui che si fanno le posizioni perché con queste macchine poi andare a cercare il tempo è molto complicato, le macchine sono cariche, penso che la strategia di gara sarà quasi per tutti una sola sosta e bisogna fare attenzione comunque al consumo gomme campionato molto molto interessante, fortemente voluto dalla comunità del canale di simdrivers.eu e Fabris ha accolto questa richiesta e con tanto onore e piacere eh, finalmente ha, eh, è riuscito, sono riuscito ragazzi a presentarlo. Eh, si vedranno poi a fine gara sicuramente i commenti speriamo positivi, anzi ve lo anticipo subito, sono stati <ride> positivissimi e quindi torniamo in gara in diretta qui su Fabrizio, uno dei protagonisti, purtroppo è negativo per lui perché ha subito un, un mega incidente eh, proprio all'uscita da Borgo San Lorenzo e quindi costretta ad inseguire insieme a Zerbin e Massimo Palmieri che lo supera in questo momento, probabilmente Enoch, anzi che ha eh, dovuto appunto cedere la posizione oppure qualche problema, intanto torniamo lì davanti Martino ancora alle prese con il velocissimo Michele, sempre all'esterno vediamo se riesce questa volta a prenderlo o oh, bloccaggio ruote posteriori per Michele ma sembra all'interno Martino riesce a spingerlo all'esterno ed evitare l'incrocio qui alla Luco quindi Borgo San Lorenzo, vediamo se mantiene l'interno ancora, molto molto veloce Michele è molto attaccato e però si riesce a riguadagnare qualcosa, uh attenzione sbavatura di Michele, ma riesce comunque a mantenere la posizione molto molto Vicino, qui siamo alla Materassi, taglia moltissimo Martino per cercare di guadagnare il massimo possibile. C'è un gruppetto ben definito lì davanti. Tre, Giuseppe, Michele, Stefano, agguerritissimi in questi primi tre giri. Vai, taglia, taglia, taglia il profiutto Che si può mangiare, Peppe? Vai alla grande, quindi arrabbiata. Uno, quindi due, subito in succe successione. Qui non si può fare granché, però attenzione all'uscita, è lì che si può andare a <coughs> provare a. Eh, fare un sorpasso, e Michele è molto, molto vicino. Però si anche, attenzione: in, mentre Mucchio e Giuseppe e Fabris sono un po' defilati. Attenzione, Michele molto vicino. Un bacino, vai avanti, Peppe. Devi accelerare. Questo è il messaggio che ti dà. Michele mentre Stefano cerca di approfittarne attenzione Giuseppe deve stringere all'interno qui per non farsi prendere la traiettoria mentre Michele è molto attaccato al cordolo vediamo se l'interpretazione del curve è molto molto differente e quindi vediamo se Michele riesce comunque a studiare bene l'avversario qui le biondetti usciti molto molto veloci infatti Stefano è rimasto un pelino in ritardo rispetto ai due davanti che sono guaritissima. attenzione all'attacco di Michele ci fa ci prova vediamo se riesce a mantenere la prima posizione sì, riesce a prendere la prima posizione Michele eh, Peppe è un po' defilato largo uh sportellata questo non si fa e infatti mi sa che Michele ha dovuto alzare il piede sono appaiati intanto il bug del computer qui il replay che va a scatti ma non ce ne frega niente andiamo avanti vediamo qui alla fine del rettifilo e qui che si fanno le azioni più belle e Peppe è un pelino in ritardo, però allunga la staccata. Riesce a mantenere l'interno e Michele all'esterno. Vediamo se riesce a incrociare. Giuseppe, comunque, si prende la traiettoria favorevole e mantiene ancora una volta un altro giro. La posizione davanti, qui è un po' più complicato mantenere la posizione mentre la regia si defila su altri piloti qui siamo su Giuseppe quindi su Mucchio che se la deve vedere con Fabris attenzione Fabris molto vicino qui alla Materassi vediamo se fa un'azione almeno di disturbo e Mucchio si difende molto bene taglia l'interno anche Fabris segue il gruppetto ancora eh, Fabris molto molto vicino <coughs> ma anche Mucchio è molto vicino a Cionti che se la deve vedere con Mucchio Uh, Fabris taglione, non si fa, attenzione, avvertimento per il Fabris, mentre Mucchio deve guardarsi dal Fabris, attenzione si fa vedere l'intero arrabbiato 1, improponibile questo sorpasso, ma Fabris deve alleggerire sull'acceleratore mentre eh, il nostro Mucchio cerca di superare lì davanti, vediamo se porta l'azione su Cionti, no, il Fabris si fa vedere, bella, interessante questa fase di gara, anche se ci sono stati gli autoscontri e macchine che volano otto volanti ragazzi, è tutto gratuito offre simdrivers.eu qui al Mugello Mucchio all'interno si fa vedere ma il Fabris è più vicino attenzione, vediamo se porterà l'azione forse in fondo al rettifilo dei box prima della San Donato qui alle Biondetti molto vicino vediamo se cerca di sfruttare la scia per andare ad attaccare lì in fondo al curvone prima del rettifilo non mi ricordo mai come si chiama ma non importa e la regia fa quel che gli pare, si si ripropone lo, la stessa azione in uscita di questo curvone, questa volta però Michele si sta un po' più, la, più interno, vediamo se riuscirà a proporre l'attacco, Martino soffre con le unghie e i denti cerca di andare a guadagnare trazione e velocità, mentre Michele all'esterno, attenzione, vediamo se eh, farò un'azione un po' diversa, anticipo la frenata sta più largo, cerca di incrociare all'interno e ci siamo persi ancora l'azione per questo regista che sono io, testa di cavolo, non importa Mucchio all'interno il Fabris all'esterno, grande azione vediamo se riesce a mantenere la posizione Mucchio cerca di rispondere per incrociare ma deve accodarsi il Fabris guadagna la posizione e sulla Lugo riesce ad imporre la sua posizione quindi prende appunto una posizione ragazzi, mi ripeto ma sapete nella concitazione del commento è comunque difficile trovare i termini sono a corto di saliva salivazione zero ma non importa qui questa gara avvincente del questa campionato Seattle. leon intanto la regia ci ripropone il replay guardate come Michele riesce a prendersi la posizione perentorio l'ingresso di Michele su Martino che deve alzare il piede quindi Michele si prende la prima posizione e Giuseppe deve accodarsi mentre il Pelosi cerca ancora di eh, inseguire i due lì davanti mentre siamo adesso su Salvo Dez Stratis che esce fuori sulla sull'arrabbiata 1 e 2 mentre Liguori se non sbaglio si... Eh, ah peccato peccato non si fanno queste cose Salvo, bisogna alzare il piede assolutamente cedere la posizione questi sono esempi da non prendere fustigata, fine gara per te mentre la regia è come se fosse il muro della vergogna per te, quindi ti inquadra, dai non prenderla a male, la prossima volta ti fermi e gli offri un caffè al nostro mitico, mitico, eh, mh, mi pare che sia Michele Liguori. Intanto torniamo con la regia su Gigi Cortese, che ha avuto problemi di connessione all'inizio, se non sbaglio, non vorrei dire cavolate, e torniamo sul Rettifino in box siamo con Andrea Balocchi su Nixos 1-2-3, il nostro Vincenzo vi invita a guardare, ad iscrivervi al suo canale, fa dei video bellissimi, attenzione in scia Andrea Balocchi, vediamo se andrà a sferrare il suo attacco ma con l'esperienza Nixos, sta all'interno qui alla San Donato per avere il diritto, non il diritto di traiettoria. il favore dei traiettori, Andrea Balocchi però è largo, vediamo se riesce a stringere Nixos all'interno, vediamo, sono appaiati qui alla Luco, Andrea il, il favore di traiettoria. sta a largo Nixos per poi stringere sul Borgo San Lorenzo, bravo, bravo Nixos che mantiene la posizione, bravissimi tutti e due senza toccarsi, ma molto intelligente Nixos sta andare a prendere la giusta traiettoria anticipando di due curve, quindi palocchi deve accodarsi, ma bravissimi di tutte e due, emozioni qui in pista al Mugello, alla prima di questo campionato Leon TCR, bellissima azione di Nixos e di Andrea, complimenti e c'ho il, il, la, la pelle d'oca ragazzi per questa azione sembrava quasi che si dovessero toccare e eh, Nixos intanto riesce comunque a guadagnare eh, un pelino rispetto ad Andrea attenzione azione di Liguori su Mucchio Ah, perde l'anteriore, peccato l'azione era bellissima a volte succede quando si bloccano le ruote e quindi Mucchio può stare tranquillissimo mentre c'è Cavagnino che insegue dietro e quindi carrellata di piloti da parte della regia. È giusto dare un pelino di attenzione anche agli altri, pur facendo gara solitaria, ragazzi. Perché, come dicevo, se si ha troppo distacco è complicato andare a cercare decimi di secondo per andare a recuperare chi sta davanti. E quindi carrellata per vedere un po' tutti mi pare che siamo su Marco 40, un mio amico francese in wildcard insieme a Kimi e Mathias Raikkonen quindi Enoch che purtroppo coinvolto anche lui nell'incidente è nelle retrofile e quindi eh, purtroppo deve fare gara in solitaria cercando di recuperare il recuperabile intanto qui doppia sfida stessa skin eh, con eh, Kimi, Mattias e Max Zerbin. Attenzione, vediamo l'attacco. Forse di Zerbin su Kimi. All'interno, qui, uh, molto largo. Kimi deve cedere la posizione, praticamente forzatamente. E Zerbin si guadagna la posizione. Ma attenzione, non è finita perché si accoda Kimi. Vediamo se riesce a sfruttare la scia. Appaiati anche loro. Uh, Zerbin stringe sulla destra. Kimi deve smettersi. Al limite della pista, vediamo se riesce a rispondere. Zerbin. Forza Max, si mette dietro. Cerca l'interno. Tutte e due. Eh, furbato! Oh, si gira! Zerbin, peccato, peccato, peccato. Perché l'azione era bella, anche lui bloccaggio le ruote. Anche Kivi subisce sicuramente. E il, la botta da Zerbin e eh, quindi torniamo su Maurizio Palmieri e quindi Fabrizio Ninci che ringraziamo tantissimo per averci fornito il replay integrale perché ci mancavano i primi due giri se no questo commento non sarebbe stato possibile, mentre torniamo su Saro Turing anche lui in gara in solitaria forse problemini anche lui ad inizio gara quindi su Fabio Napolitano lui purtroppo ha subito il primissimo incidente insieme a a Pelox se non sbaglio 73 e torniamo ancora su Andrea Barocchi che riesce a recuperare qualcosina su Nixos che è molto vicino a sua volta al eh, buon eh, man mano e quindi fanno un terzetto qui siamo praticamente a metà gara praticamente sì direi e seguiamo questa azione di questi tre perché man mano è un pelino in difficoltà e Nixos lo sente e Andrea cerca di approfittarne Mentre la regia si sposta su Mucchio e Samuele Cavagnino Forse azione interessante qui alla fine di questo rettifilo vediamo se Cavagnino riesce a prendere il nostro Samuele Ah no addirittura Mucchio si ferma scelta un po' discutibile E torniamo però su Barocchi e Nixos perché Balocchi è ancora appaiato qui, vediamo se alla fine di questo rettifilo finalmente riuscirà forse a sferrare l'attacco e a fare la stessa co cosa che ha fatto eh, il nostro ehm, Polman nei confronti di eh, Giuseppe, intanto vediamo, Andrea stringe bene, vediamo se Nixos lo fa incrociare, no, lo mantiene lì e alla Lugo sta all'interno e eh? con grande esperienza Nixos riesce a mantenere la posizione, attenzione, Molta esperienza, eppure Balocchi. Non è un novizio, è uno che sta di corse. Ne sa tantissimo. E però. Eh, ragazzi, Nixos è forte. Non è che quindi non c'è della posizione. E intanto, Balocchi perde qualcosina. Si è avvicinato tantissimo, Nixos, a, ehm, al nostro, eh, man mano Daniele, attenzione, man mano. Un po' di difficoltà, defilato un po' Andrea. Nixos, forse potrà sferrare l'attacco. Chissà, forse alla fine l'ha arrabbiata 1 e 2. Nixos lo seguiamo da vicino Speriamo la regia rimanga su E eh no, infatti ha cambiato Penso che un replay sarà riproposto Qui Fabris non ci interessa in solitaria Lì davanti a, a, a Cionti Quindi Samuele E quindi su Sempre carrellata di piloti ragazzi Come dicevo per dare spazio un po' Anche a quelli che vanno in solitaria Speriamo che la regia ci possa riproporre La sfida con Nixos e Man mano mentre siamo su Giuseppe Novello no, su Mucchio dietro Giuseppe qui e mi pare Liguori insomma un'azione che non ci interessa tanto perché le fasi concitate sono lì davanti intanto Mucchio azione supera eh, se non sbaglio Kimi Raikonen o Max Zerbin in base alle skin che cerco di riconoscere intanto vediamo Liguori Liguori Attenzione l'attacco su Kimi Raikkonen se non sbaglio Perché il P-Tracker non funziona Qui alle Biondetti Attenzione l'attacco no, Non va, non va ragazzi perché è uscito male Ma non importa Anzi è Giuseppe Novello su Kimi Raikkonen Fasi un po' concitate anche della regia Perché è difficile trovare tutte le azioni ragazzi Ma so che posso contare sulla vostra comprensione l'importante è che alla fine si capisca quello che è successo intanto mi pare che sia marco 40 che si sia che abbia pittato un uh, incidente ai box lì all'inizio non si è capito bene intanto torniamo su palmieri quindi fabrizio ninci il nostro ninci che purtroppo è stato veramente coinvolto in un bruttissimo incidente credo che sia la sua di auto che si è involata nei cieli di, del Mugello Nella praticamente terza curva della, della gara Purtroppo per lui e, e torniamo quindi su Michele Liguori E su Andrea Balocchi E quindi su Man Mano, Che si è fatto superare da Nixos E che spero che la regia ci possa riproporre il replay Peccato perché comunque il Nix Eccolo qua il replay ragazzi Incredibile Basta chiedere che ce vò Largo man mano qui su questo bellissimo curvone Il correntaio se non sbaglio Nixo sta all'interno Vado al rallentatore con il replay in pratica Che riesce a guadagnare la posizione Quindi alle Biondetti a passare davanti Quindi grande azione di Vincenzo Bravissimo, sta facendo un garone eh, Mentre Barocchi è un po' defilato dietro E man mano un po' in difficoltà pur... purtroppo Quindi terzetto qui Mucchio, Liguori e eh, non riesco a capire chi è eh, mi pare che sia eh, Cortese esatto, attenzione Cortese all'interno su Liguori si toccano Uh, sportellate, attenzione ragazzi bisogna sempre guardare chi sia accanto Uh, ragazzi, No, questa cosa qua non si può assolutamente vedere ora non so se Giuseppe Novello o Liguori sono azioni bruttissime ragazzi sono antisportive, il minimo è fermarsi e far passare gli altri, ma non siamo qui per dare lezioni di morale a nessuno però sono azioni che non vogliamo vedere torniamo in gara Salvo de Strat Stratis su Saro Tubing. sono molto vicini entrambi attenzione Salvo sente l'occasione che sta per arrivare attenzione Saro ha fatto un errore vediamo Salvo all'interno staccatone grande pulitissimo e riesce a guadagnare la posizione bellissima l'azione di Salvo de Stratis de Stratis Mentre Saro forse un po' in difficoltà Soprattutto avendo toccato il cordo La macchina si è scomposta Torniamo su man mano Mentre mi pare che sia Balocchi dietro Che deve inseguire Vediamo qui alle Biondetti Se riesce a superarlo Mentre c'è Liguori che è molto molto vicino Ad Andrea Balocchi Mentre Nizzo scappa via lì lo vediamo Vediamo Balocchi se prova all'interno No nulla Man mano riesce a eh, difendersi molto bene siamo praticamente a più della metà di, di questi 15 giri purtroppo non ho sotto mano tutti i dati telemetrici perché il replay di Assetto Corsa fa cagare lo sapete ragazzi ma non importa attenzione lungo il rettifilo qui Andrea Balocchi vediamo se prova l'attacco su Man mano. Man mano si mette all'interno bravissimo e cerca Balocchi di allargarsi mentre Liguori cerca di approfittare all'interno. E Balocchi deve accodarsi ancora Forse l'incrocio Vediamo Eccolo qui all'esterno Ma avrà il favore di traiettoria Man mano Uh bravissimo Andrea a difendere la posizione su Liguori Eh sì Uh errorino Si deve allargare Vediamo se Balocchi riesce a passare tu, Doppio sorpasso ragazzi Alla Materassi Mai visto Man mano Si fa infilare da due Così per un errore peccato perché aveva fatto una bella azione di difesa in quel momento lì ma Andrea Balocchi e Liguori sono riusciti ad approfittare ma non è finita qui a... in basso sulla Savelli Balocchi deve allungare man mano è comunque vicino ma Liguori eh, riesce a difendersi attenzione arrabbiata 1 e 2 qui non si supera ed è molto difficile però bellissima azione ragazzi doppio sorpasso incredibile sono azioni che molto rare da vedere soprattutto in questo tipo di campionato mentre Andro Andrea si deve assolutamente difendere da Liguori che vede la possibilità probabilmente di allungare mentre man mano cerca di inseguire con le unghie e i denti poverino ha subito comunque parecchi sorpassi Balocchi stringe all'interno e cambiamo e andiamo su Samuele Cavagnino che in solitaria anche lui se non sbaglio è stato forse vittima di qualche incidente non lo so intanto in Andrea Balocchi riesce a sen se se seguire sentire già l'odore degli scarichi è un po', un po' lontano ma chissà se riesce a prendere il ritmo mentre Nixos è scappato via c'è stata una bella lotta tra i due ricordiamo all'inizio gara come Martino e il mitico Michele attenzione interessante qui di cuori andiamo su Andrea Balocchi vediamo l'azione andrà a superarlo dove? a destra e a sinistra all interno, all esterno? Balocchi si deve difendere va a cercare con grande astuzia interno curva mentre Liguori cerchiamo di uff bellissima azione ragazzi largo allunga incrocio di Balocchi bellissima questa azione sono appaiati attenzione qui quella Luco vediamo chi è che ha ragione largo Balocchi vediamo se fa la stessa azione di Nixos incredibile la ripete la ripete ancora escono appaiati ragazzi grande azione vediamo qui la Materassi chi è che avrà ragione mi pare che Liguori Bellissima questa azione che parte dalla San Donato e si termina al Materassi con eh, il, eh, il nostro Mammano che è attaccato a Barocchi. Che ha fatto una splendida azione di difesa e attacco, bravissimo, e siamo sulla Savelli e sono ancora attaccatissimi dietro Mamma mia ragazzi, bellissima azione, non c'è... Cioè, Fantastici, Tutti e tre Perché anche Man mano dietro è comunque riuscito ad accodarsi oh, Purtroppo un errore da parte sua All'arrabbiata due Vediamo se Andrea riesce a recuperare Liquori. Ah comunque Man mano non ha perso tantissimo Vediamo Balocchi si fa vedere all'interno Ma è troppo lontano ah, Sono ancora eh, emozionato per l'azione che ho visto Perché è stata molto bella Intanto Nixos No è Nixos No Nixos è davanti normalmente Mi sono perso qualcosa Nixos, sì, è Nixos, ci siamo persi qualcosa ragazzi, pensavo fosse Palmieri, invece Nixos che va all'attacco di man mano Ci siamo persi un'azione in... mentre stavamo guardando questa bellissima azione di Liguori su Balocchi e della sua risposta e Nixos prova l'attacco all'esterno, si trova nella stessa situazione in cui si trova Andrea Balocchi però sta all'esterno Vediamo se riesce a stringere man mano Man mano all'interno, vediamo se prova l'incrocio per poi andare sulla Luco, ma è più veloce Nixos, all'interno incredibile riesce a stringere, man mano deve accodarsi e Nixos rincorre il balocchi perché sa che può andare a prendergli la posizione, mentre di fuori allunga un pochettino, forse Andrea è un pelino in difficoltà, forse le gomme ri hanno un po' di stress in questo momento perché comunque ha fatto delle azioni bellissime una delle gare di Andrea Balocchi più belle ed esaltanti che io abbia mai visto bravo il mitico Andrea Balocchi, il parmense. con questa speciale Seat Leon, lui ha la stessa in verità siamo però su eh, Fabrizio Ninci, scusatemi seguito da Maurizio Palmieri che è qui infatti quello lì era Nixos, sicuramente ci siamo persi un'azione in cui è stato superato eh, ma non importa, intanto torniamo, Nixos ha superato nuovamente Balocchi, incredibile e Balocchi deve accodarsi, ci siamo persi un mondo in meno di un giro la regia fa cagare, ragazzi, mi dovete scusare ma non importa e quindi Balocchi deve inseguire mentre Nixos, secondo me c'è stato un mega errore di Balocchi all'ultima curva perché avevo sentito parlare in post gara e quindi Nixos ne ha approfittato vediamo se man mano riesce a, a recuperare ma credo che le gomme siano veramente in fin di vita per tutti e Nixos quindi cerca di inseguire <coughs> lì davanti eh, Liguori che ha a sua volta eh, raggiunto un pilotino ma non riesciamo a vedere quindi l'immagine è su Nixos perché veramente questi due Uh, errorino, uh, sbavatura anche di balocchi attenzione se man mano si avvicina magari gli va va a testare di recuperarlo uh, attenzione Nixos doppiaggio su palmi Palmieri se non sbaglio e si mette una macchina in mezzo a lui ad Andrea quindi scampa il pericolo per questi ultimissimi giri che rimangono attenzione Palmieri un altro errore Balocchi deve approfittare per cercare di andare a eh, recuperare il massimo su Nixos mentre Balocchi all'esterno vediamo se riesce a stringere eh, Palmieri è un osso duro ci mancherebbe eh, dopo tutta la... Frustrazione dopo il primo incidente ci mancherebbe non si vuole lasciar passare qui alle biondetti forza Andrea devi andare a superarlo se puoi recuperare un, un minimo su Nixos mentre Liguori ha scavato un buco uff bloccaggio di Andrea sta a largo qui all'ultimo curvone attenzione manca poco probabilmente se non è l'ultimo il penultimo giro abbaglianti per Balocchi all'esterno sulla destra qui il rettifilo dei box e anche Nixos fa i faretti e Andrea riesce a passare in velocità di forza e mantiene all'interno, cerca di resistere al contrattacco di Palmieri e cerca di incrociare Palmieri, vediamo all'interno della San Donato. Vediamo e Balocchi, comunque Andrea riesce a mantenere il favore della traiettoria qui per entrare sulla Luve e uscire meglio sulla borgola San Lorenzo in cui ne abbiamo viste veramente di bellissime ragazzi in questo campionato errore di Palmiere. attenzione man mano ne approfitta e passa incredibile peccato per no era Samuele Samuel Cavagnino e man mano riesce a passare io con i nomi ragazzi mi sono un po' impantanato ma so che mi capite tanto le immagini parlano da sole e quindi Salvo De Stratis eh, alle prese con Mucchio perché riconosco la skin vediamo Mucchio Salvo Stefano Perosi. O Salvatore destratis, l'arda sentenza la vedremo a fine gara non importa mentre l'attacco all'interno toccatina no? uh un po' di presunzione eh? forse da parte di Mucchio qui ma riesce a mantenere la posizione eh, l'auto rossa diciamo <ride> Mentre, ancora una toccatina Queste cose non si fanno ragazzi Non si fanno, le sportellate non si fanno Soprattutto quando c'è spazio Attenzione alla Biondetti, uno dei due deve alzare il piede E lo fa Mucchio se non sbaglio Non riesco a vedere i nomi, non importa Ormai siamo praticamente a fine gara Credo l'ultimo giro Qui, Vinci contro Ninci contro eh, Gigi Cortese all'interno Gigi prova a prendergli la posizione In incidive cedere Ma danno nella macchina Questo ne sono convinto dopo il mega volo che ha fatto In scia E la regia ci propone Michele 16, 118, uno dei più veloci Alla fine siamo All'ultimo giro Onore ai vincitori, onore a tutti Purtroppo ci sono stati degli episodi molto molto discutibili ma quello che è rimasto di questa serata ragazzi per quanto mi riguarda e quanto riguarda la maggior parte di voi dopo i commenti post gara è il divertimento ma Michele è stato il più veloce in pista quello che ha resistito di più ha avuto un ritmo di gara pazzesco onore anche a Giuseppe e a Giuseppe Cionti che ha mantenuto la distanza di sicurezza Fabris Max Zerbin, Gigi Cortese Nixos, Andrea Balocchi, Fabio Napolitano Salvo Destrati, Saro Tuning Giuseppe Novello, Michele Liguori Mammano Daniele, Samuele Cavagnino Stefano Pelosi, Mucchio 84 Fabrizio Ninci, Marco Kim Raikonen e anche nomi di assenti come Tony Guarino Nemo, Ivan Gridello il nostro carissimo amico e tantissimi altri noi e io personalmente vi ringrazio per questa mega gara che comunque ci ha fatto vibrare e sognare Noi ci vediamo al prossimo appuntamento ad Imola, questo venerdì prossimo E in attesa che la classifica finale si faccia vedere, vediamo sfilare appunto tutti i pilotini Che veramente ci hanno fatto sognare con delle azioni veramente fantastiche Al di là degli incidenti, come dicevo ragazzi, è stato davvero spettacolare vedere delle azioni soprattutto alla Lugo, quella benedetta curva in uscita al Borgo San Lorenzo dove soprattutto Andrea e Nixos ci hanno fatto vibrare il cuore e anche il nostro eh, Giuseppe insieme al vincitore Michele quindi questa è la classifica generale Michele Giuseppe eh, Giuseppe Giuseppe Giunti Fabris Michele di cuori Nixos, Mano Daniele, Samuele, Cavagnino, Andrea Balocchi, Fabio Napolitano, Pelosi e quindi poi è scomparso ma non importa questo è il bello della diretta e questa è la classifica attuale che vede in testa Michele quindi Giuseppe Martino, Giuseppe Gionti ed è troppo veloce ci sono i link nel forum ragazzi io vi ringrazio tantissimo per, per avermi seguito ci vediamo al prossimo video da Fabrizio è tutto ciao!